Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di ICER il format dell'inglese perfetto Prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet www.botlanitalia.com. Questo nuovo video parla ancora una volta di numeri già in altre due occasioni ho parlato di numeri La vostra domanda dovrebbe essere qualcosa del tipo Ma cosa hai ancora da dire sui numeri? Vi faccio questa domanda invece io a voi Quando eravate a scuola mai capito perché in inglese miliardo si traduce con bilione Quindi continuiamo a guardare questo video che vi darà una spiegazione a questa domanda A partire dal milione ovvero il numero 1 seguito da 6 zeri Diciamo che ci sono due tipi di nomenclatura Quella che viene definita la scala corta e quella che viene chiamata la scala lunga la scala corta è utilizzata nella lingua inglese quindi anche negli Stati Uniti e la scala lunga è invece utilizzata nella grande maggioranza dell'Europa in questa mappa voi potete vedere che le zone in verde sono le zone che usano la scala lunga e quindi ci siamo pure noi invece le zone blu scuro sono tutti quegli stati che usano la scala corta la scala lunga differenzia dalla scala corta nel modo in cui i numeri multipli di mille, a partire dal milione ovviamente, vengono chiamati nelle varie lingue. Il milione, come dicevo poco fa, è un 1 seguito da 6 zeri. Come viene chiamato il numero 1 seguito da 9 zeri? Ed è qua che entra in gioco la differenza delle due scale. In italiano viene chiamato miliardo, in inglese viene chiamato billion. E quindi adesso la vostra domanda dovrebbe essere come viene chiamato il numero 1 seguito da 12 zeri? In italiano si chiama bilione, in inglese si chiama trillion. Quindi questo continua con uno seguito da 15 zeri, che in italiano viene chiamato biliardo, che non è il gioco, ma in inglese non è chiamato quadrillion. E quindi poi possiamo andare avanti all'infinito, però ci fermiamo fino a questo punto. Quindi nella scala corta abbiamo tutte le nomenclature che finiscono con. Ioni, tipo milione, bilione, trilione, quadrilione, eccetera, eccetera eccetera Invece nella scala lunga abbiamo due suffissi, ione e iardo, quindi milione, miliardo, bilione, biliardo, trilione, triliardo e così via. Però questa cosa non viene tenuta molto in considerazione quando per esempio vengono tradotti i film. Per esempio io mi ricordo sempre questa puntata dei Simpson in cui... Homer e il signor Banz entrano in possesso della banconota da un trilione di dollari. A trillion, dollar bill. Ooh, a trillion dollar bill. Però in realtà quello non è un trilione, perché per noi un trilione è. Uno seguito da 18 zeri invece, in inglese, quello che loro definiscono trillion, per noi è il bilione. Se noi andiamo a riguardare la mappa. Da notare che non c'entra molto la lingua, perché per esempio ho notato, guardando appunto questa mappa, che Portogallo con Brasile utilizzano due scale diverse, nonostante che sia la stessa lingua, il portoghese. Alla fine per noi comuni mortali, quando abbiamo numeri grandissimi, non, non ci rendiamo conto della loro grandezza. Detto ciò, vi ho svelato questa curiosità, e eh, se vi è piaciuto questo video, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, visitare il sito internet e ci vediamo col prossimo video. Ciao!